Quindi invece l'idea è che siamo ancora legati a quello che abbiamo letto su... sui libri. Um, sì. E questo, guarda, mi ha colpito un articolo che avevo letto qualche tempo fa, che parla di terapia singola. e Mi sa che forse trovo anche linkato, non mi ricordo. Um, sì, e c'era proprio questo, la... Um, non so se difini la saccenteria, però... La scienza, però um, uh, una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 coming out, in un certo senso, diceva eh, non sa neanche cos'è cisgender e io di sì ok oh oh. <ride> Google e, però, però è, è da qui no, che, che si inizia um, interessante mm, anche perché dal, dal lato dal punto di vista del, del cliente la tua percezione quale, quanto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 che hanno delle problematiche legate alla visibilità, tipo il coming out no? okay. o quella che viene chiamata o transfobia interiorizzata no? quindi come dire, io ho paura, penso di essere gay, però ho il terrore di dirmelo mm. non lo accetto, non ce la faccio, non lo sa nessuno, non voglio dirlo no? quindi sì. entrano in crisi un po' per questa cosa per cui, diciamo, è una categoria che chiede aiuto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 Oddio, no, allora è gay Allora automaticamente tutto ciò Che è il mio mondo Diciamo problematico Viene legato a quell'aspetto Io mm. sono solo quell'aspetto lì mm. Mm. Questo mm. è un errore che fanno molti colleghi e colleghe e In realtà pensavo a un altro Scusate, mentre scattavo pensavo C'è tutto sgranato gli occhi Perché pensavo a un altro errore Ma sgranato non da sorpresa Ma da, um, da, da, so come dire, da condivisione uh, Perché uh, a volte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 Questo è, rende tutto molto complicato per noi.